Cosa è veramente tragica Faitate cavolo No, beh raga Ma se non lo faccio ora Questo challenge è veramente impossibile Cioè sul serio eh, Non si può fare Grazia Mamma mia, non... ciao a tutti ragazzi. Qui è Fortnite che parla. Benvenuti in un video su Fortnite. Oggi, ragazzi, un video particolare. Tenterò una delle challenge più difficili che esistano su Fortnite. Cioè, quella di vincere un game con zero kills. La tecnica che utilizzeremo sarà quella di andare a Sloopy and Swamp. Ragazzi, quindi, vediamo come ce la capiamo. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Attivare la campanellina e iniziare a seguirmi su Instagram. Il link per arrivare alla pagina è in descrizione. Bella, ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno del negozio oggetti, nella sezione. Ai supporto a un creatore, inserite il codice fortu Poi accettate, da ora ogni acquisto che farete Mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi, allora la challenge di oggi Più o meno l'avete sentita nell'intro Dobbiamo vincere senza mai fare una kill Ok, il nostro obiettivo è una win da zero kill L'idea per farlo, la sapete praticamente già tutti ragazzi È quella di andare a Slurpee Swamp E vedere se riusciamo, accumulando il più gran numero possibile di cure a resistere all'interno della tempesta sperando che l'ultimo appunto perda è il mio primo tentativo non so se andrà bene sinceramente ho preferito una partita in cui Slurpee Swamp era lontano dalla traiettoria del bus nella speranza di non trovare nemici ragazzi perché va a finire pure che prendo tutte le cure però un nemico mi sgama e perdo e non sarebbe molto simpatica come cosa quindi... Insomma ragazzi vediamo un po' di fare del nostro meglio Il nostro obiettivo principale è quello di mh, trovare cure Cioè bende, medikit, qualunque cosa Non so qual è il tipo di cura migliore in realtà per la challenge Non ci ho pensato troppo, mi sono buttato all'interno del game senza in realtà neanche farmi troppi problemi Però vediamo dai ragazzi Il nostro obiettivo è quello di accumulare cure Per ora già che troviamo delle bende in realtà la cosa mi sta simpatica Speriamo che non ci trovi nessun nemico perché altrimenti diventa un po' un casino sinceramente e andiamo dai Auguratemi buona fortuna guys Perché Sta cosa secondo me sarà molto divertente Prendiamoci la barchetta Così magari siamo un po' più veloci nel, nel raccogliere gli oggetti Dato che comunque so Che effettivamente avremo la possibilità di uh, Come cavolo si dice ragazzi Di pescare anche dopo È meglio se peschiamo in zone In cui per ora Non possiamo Dov'è finita la barca scusate Oh cavolo un nemico là oh, Via via via In cui per ora non decideremo di metterci Per esempio Allora io qui Non so se conviene mettersi Magari ci Mettiamo qua, ci facciamo tutto questo giro. E intanto cerchiamo cure, dai. Però siamo in safe. Slurpy swamp per ora è in safe. Quindi, un po' più di tempo per accumulare cure, ragazzi. Potrebbe essere un buon tentativo, in realtà. Per ora si sta ponendo bene. Là stavano ancora oggetti. Non mi sono accorto. Ok, effettivamente. Dai, oggetto. Ok. Flopper. Ce lo prendiamo. Siamo veloci, ragazzi. Dai, utilizziamo qui le nostre carissime piante. Che ci aiutano. Veloce, veloce, veloce. Ok un altro slurpfish. Non so Ripeto ragazzi Io non so quali convengano Sinceramente Per ricordi logica Quelli che riescono a dare più vita Si accumulati E forse i flopper Sono i migliori Dipende Mo' vediamo un po' Li accumulo Poi raga vedo Eh vabbè sì, Le armi sono forse L'ultima cosa che non Mi serve sinceramente Dai Oh c'è sta sopra però Eh sì, vabbè ok sì, Mo' mi esce lo scar Come minimo no ah, Ok un altro flopper Buono Via via ragazzi Via via Dai dai dai dai dai dai dai Qua sta un po' punti di esperienza solo di cattura di roba qui Eh vabbè sì, raga ma c'ho il set di armi completo Che eh, e Dai è ridicolo Non ho mai acchiappato in tutta la mia vita un set di armi da qua dentro Cioè dalle acque Vabbè, Oddio è vero Ragazzi stiamo scherzando Oh dove ha lanciato questa cosa È vero anche che io non pesco mai nel gioco però Capirete bene Dai. Oh ma che Non ho capito che mi ha dato Forse un altro flopper ci ho fatto caso. Questa zona addirittura non l'ho mai esplorata Non so neanche che, che nome abbia nello l'ho in generale, ok Ci può essere utile a qualche scopo? Forse qualche cura, qualche cesta al volo Ma non le sento, né le vedo Quindi dovrebbe valere come una perdita di tempo effettivamente Ok, no, però sta uno spot Questa è una barca Forse utilizzando la barca possiamo un attimo velocizzarci, guys Non mai ho mai ottenuto così tante armi pescando, ragazzi Ma è veramente così facile ottenermi armi rare pescando? Cioè, voglio dire è Ridicolo Ok, dai, vediamo qui Beh sì, ho trovato anche lo shotgun epico Cioè raga Vabbè cioè, cioè, Veramente ci mancava solo lo shotgun epico in questo caso Qua ci stanno due spot che si sono accavallati Una mia impressione Ok, un altro slurpfish, va bene Ok, un altro slurpfish C'è quest'altra roba Abbiamo la varchetella Andiamo, raga Dai dai dai dai Io volendo se accumulo troppe cure Posso già posarle nella zona In cui deciderò di posarmi Cioè di mettermi, capite? Potrebbe essere una tecnica abbastanza intelligente Se restano lì ho paura che la corrente le porti via Dato che non credo troverò altre bende Dato che mi concentrerò principalmente sul pescare Io sta roba qua gliela lascio Cioè, capite? Tutte queste bende le lascio qui E spero che la corrente non se le porti via La stava pure un flopper Ce la andiamo già a prendere Che dite? Sì perché sta ancora lo spot Dai ragazzi i tentativi sono buoni L'unica mia paura è ora ragazzi di un nemico Specialmente con la barca Facciamo molto casino quindi il prima possibile vorrei andare a nascondermi Ah ragazzi Per me Per me che gioco molto aggressivamente Fare sta cosa Veramente fa male al cuoricino Però è troppo divertente Cioè è una challenge che Non potevo non fare sul mio canale Portando Fortnite Cioè capito Era qualcosa di necessario E dai Vediamo invece qui che ci dà un altro flopper e eh, non male non male Io sinceramente vado a posare tutta sta roba raga, Che è troppa Ok dai dai su su su su. la safe Ok dopo si sposterà ragazzi quindi ci dovremo cominciare a mettere lì Però ripeto fortunatamente abbiamo un bel po' di roba Che può tornarci utile Abbiamo fatto una buona pesca ragazzi Abbiamo trovato un bel po' di roba sinceramente Mi sento Mi sento propenso per la vittoria Non lo so vediamo Cerchiamo ancora in giro ragazzi Cerchiamo ancora in giro Speriamo che nessuno vada all'interno di quello spot A curarsi perché altrimenti trova il ben di dio de cure e se se lo prende ci fa un grandissimo danno, raga Dai Io dove cavolo... Ok, il segnale l'ho lasciato là Così non mi dimentico dove devo atterrare Cioè dove devo andare dopo Che altrimenti diventa un casino Questo è uno spara bende uh, raga lo spara bende Questo sì che ci può tornare utile Questo sì che ci può tornare utile, guys Ottimo Ottimo sul serio Top Ma raga, questo è quello che forse veramente ci permetterà di fare al top sa challenge. Ragazzi sto avendo una fortuna però qua eh. Dai. Che ci sta? Medikit. Meglio questo dai. La slurp fiscia più più immediata però il medikit ci recupera più vita. Ok ragazzi torniamo al nostro spot e mettiamoci lì a camperare dai. Direi che va bene così. Direi che va bene così. Io sinceramente non, non luto ancora perché ho paura di incontrare nemici ragazzi. Cioè veramente la, il mio terrore. Perché un tentativo del genere è fantastico L'unico problema ora sarebbe proprio incontrare qualche nemico Eh, cucina di precisione, guarda, che potevo mai trovare Per qualche secondo ho sentito dei passi Mi sono spaventato troppo Mica qualcosa si è andato, cioè spero di no Ok, buon, buon, buon, buon Già leva due, eh, la safe, tra l'altro Eh, vabbè, sì, raga, ma che ho trovato Ma stiamo scherzando Cioè, ho trovato il dio qua, vabbè eh, io, io sono scandalizzato, raga. Cioè, veramente ho trovato tutto quello che potevo pensare per riuscire a fare anche un bel game. Ok, dai, ragazzi. Uh, peccato che, che qui ora abbiamo un problema. Quando ci facciamo la surfish, devo farmela bene in un momento preciso. Altrimenti poi mi recupera anche lo scudo e perdo 13 di vita, che in realtà mi servirebbero. Quindi per ora andiamo ragazzi di, di sparabende Tanto cioè voglio dire eh, si ricarica Veramente questo è un grandissimo colpo di fortuna Io non credo che in giro ragazzi troveremo in realtà altri spot Perché ho controllato bene Cioè non, non credo li riusciremo a trovare Però vi ripeto ragazzi lo sparabende è proprio quello che secondo me ci, ha, ci aiuterà di più Su su su su ragazzi su Ah bello bello questo sparabende a caso non so secondo quale logica, ma sta cosa da spendi a caso, troppo. Sì, dai, ragazzi, è fatta, veramente. Con lo sparaband si può fare tutto. È fatta. Cioè, secondo me è fatta, raga. Io già lo dico ora. Non l'ho mai provata, quindi non, non ho idea di cosa mi aspetti. Però, dai. Cioè, se non si vince così, eh, non si può vincere. Forse mi sarei dovuto prendere tre medikit, ma dai, sto... Veramente sto esagerando Abbiamo un bel po' di roba Dai ragazzi dai dai dai dai dai Sta andando ragazzi sta andando Vi ricordo ora di iscrivervi al canale se non siete già iscritti Di attivare assolutamente la campanellina Per questa challenge da paura ragazzi è Di droppare un like e di farmi sapere nei commenti Se voi già l'avete fatta Cioè se siete riusciti a farla sarebbe davvero molto interessante Vabbè ragazzi momento spamming Vi ricordo anche di seguirmi sul mio profilo instagram Che si chiama fortutgamer Vi tengo aggiornati su tante cose che faccio nella mia vita Sull'arrivo dei nuovi video quindi mi raccomando ragazzi Seguitemi anche lì Ok dai dai dai dai Tutte queste belle bendine Vai, così Sono cinque per ora sono cinque Dai dai altre bende buono buono buono Sinceramente voglio tenermi carico lo sparabende per dopo Quindi non lo so se voglio continuare a sparare Magari lo facciamo ricaricare un po' Ricaricare un po' eh che dite Aspettiamo un po' ragazzi aspettiamo un po' Lo facciamo intanto un po' ricaricare Eh perché mo leva cinque infatti La cosa mi dà un po' di ansia Su, Su su su su ragazzi dai dai dai, le bende ce le dobbiamo fare praticamente di continuo Ok ora. ragazzi, da ora inizia il gioco serio Da ora non possiamo più scherzare Perché siamo in serio pericolo Allora, dai, sono sei persone ragazzi Sono sei persone e la safe è ancora abbastanza grandicella Quindi credo ci sarà da aspettare Perché il momento più tragico ragazzi È più che altro quello verso la fine Quando il nemico... Resterà da solo e dovrà aspettare la chiusura della safe, capite? Perché una volta che hanno fatto l'ultimo 1 vs 1, cioè quando sono 3 io resto fuori perché sono fuori della safe Quando loro faranno 1 vs 1 il tizio mi cercherà ma dovrò aspettare la chiusura totale della safe Capite qual è il problema? Non è qualcosa di easy A parte che io non devo far ricaricare lo sparabende, cioè devo comunque tenerlo sul momento attivo Devo sempre fare in modo che si ricarichi Grazie! Mamma mia, non so, non, non vi so dire ragazzi se è, è fatta o no, sinceramente non credo più di no, perché guardate la safe com'è, sarà sfortunatamente, qui in questo caso invece un po' di sfortuna l'ha avuta perché... Tutta la lobby, in questo caso, sta in acqua. Quindi staranno tutti buildati. Su. So... Ah, e là ci stanno altri due flopper. Perché l'aveva visto quei due flopper? Buono, buono, buono. Ragazzi, finché ci sta ancora roba. Cioè, io sono solo felice, sinceramente. Quando devo dire, ce la faccio a fare il medikit. Così mi levo qualcosa che comunque dopo sicuro non potrò più farmi. La situazione qua si è fatta molto grave. La safe leva. Quanto leva? Ah, leva ancora... No, raga, leva 7. Dai, io qua sto veramente andando sul pericoloso. Questa cosa è veramente tragica. Faitate, cavolo. No, beh, raga, ma se non lo faccio ora, questa challenge è veramente impossibile. Cioè, sul serio, eh, non si può fare. Non credo che mi posso fare pure, manco più le bende che ottengo, perché altrimenti diventa troppo pericolosa la cosa. Cioè, guardate come velocemente cade la vita, non si può proprio fare, raga. Dai, ma mu leva 10, quanto leva, raga, ma è follia. No, vabbè, raga, non ce la faccio. Finita. Dai, pensavo pure di avermi preso, di essermi preso, cioè, più cure possibili, invece no, non erano abbastanza. Eh, no, raga, è finita, è finita, è andata. Peccato, l'ultima era anche morta. Cavolo, cavolo, ragazzi, ero così vicino. Ero così vicino, quante cure, quante cure avevo Ragazzi, per quanto non ci siamo riusciti, cavolo, veramente per poco È stato tra l'altro il mio primo tentativo, quindi sono comunque soddisfattissimo, poteva andare molto peggio Questo è quanto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti Attivare assolutamente la campanellina Iniziare a seguirmi su Instagram, c'è il link in descrizione per arrivarci più velocemente Utilizzare nello shop solo e solamente il codice creatore FORTO Vi ricordo inoltre che se fate una storia taggandomi su Instagram In cui fate un acquisto nello shop col mio codice creatore attivo FORTO io vi riposterò tra le mie storie Questo è quanto ragazzi, ci sbicca la prossima Ciao